Ne approfitto per introdurre il secondo e ultimo intervento di questa sessione sul, che è intitolata appunto Movimento 5 Stelle al governo e i nostri successi locali per presentarvi Fabio Fucci che è il sindaco del comune di Comenzia, comune limitrofo ad Ardea che credo in molti conoscerete perché immaginate, noi avevamo fatto una promessa appunto prima del di entrare all'interno del Parlamento italiano di entrare nei territori del Parlamento europeo Abbiamo detto noi non finiremo mai sulle intercett nelle intercettazioni appunto, eh, che salgono agli onori della cronaca giudiziaria beh questa in realtà devo dire che non l'abbiamo mantenuta esattamente come promessa ma siamo felici di non averla mantenuta perché Fabio è entrato <ride> in un'intercettazione nella quale signor Buzzi coinvolto come tutti saprete appunto nelle notissime vicende di mafia capitale diceva no, noi a Pomezia non riusciamo proprio più a operare perché Fabio e tutta la giunta e tutto il gruppo appunto di Pomezia è assolutamente incorruttibile questo è un attestato di stima che ci potesse, credo, arrivare la stima del nemico da un certo punto di vista e quindi lascio la parola molto volentieri a Fabio ringraziando lui e tutto il meetup di Pomezia e tutta la squadra anche degli assessori, dei consiglieri comunali per l'aiuto, il supporto e l'esempio che stanno dando in questo quadrante speriamo molto presto di poterli emulare anche ad Ardea visto che le comunali le avremo tra un paio d'anni grazie Fabio che ci racconterà anche il lavoro dal punto di vista dei fondi europei so che avete ottenuto qualche ottimo successo per quanto riguarda il porfest lazio ma non voglio appunto eh, anticipare le cose interessantissime che ci potrei dire grazie grazie per l'invito molto volentieri partecipo a questa giornata perché è fondamentale anche far emergere eh, quello che succede poi nelle città dove governiamo dove abbiamo la possibilità eh, di essere forza di governo eh, intanto saluto il collega Di Mira che ha portato la sua esperienza io porterò l'esperienza di Pomezia, che è anche un esempio di prossimità visto che potete tranquillamente eh, per chi abita ad Ardia ecco, comprendere e toccare con mano quello che stiamo facendo ha detto bene eh, Fabio Massimo Pomezia ha beneficiato di finanziamenti comunitari eh, in una, una bella, per una bella somma e mi riferisco ai POR FESR 2007-2013, quindi sono fondi comunitari passati che noi oggi stiamo accompagnando alla chiusura, i cui, i cui cantieri stiamo accompagnando alla chiusura per il tramite della Regione Lazio. E noi due anni e mezzo fa abbiamo trovato in merito a questi finanziamenti una situazione imbarazzante ovvero cantieri che non erano ancora partiti eh, con l'approssimarsi della scadenza dei finanziamenti e quindi il rischio concreto che questi finanziamenti si perdessero. Per l'inerzia e per l'ignavia delle amministrazioni che ci hanno preceduto, perché poi le amministrazioni litigiose come quelle che c'erano prima di noi nel eh, rimandare, battibeccare, crisi di maggioranza, le dimissioni del sindaco, eh, questo ha allungato molti, molto i tempi anche di esecuzione dei lavori perché bisogna starvi appresso, noi ce ne siamo resi conto da subito, ma hanno seguiti strettamente i cantieri dall'inizio alla fine perché... Eh, altrimenti eh, si perdono nella burocrazia e si rischia poi di vanificare lo sforzo grandissimo che viene fatto in merito anche all'erogazione di questi finanziamenti, so che è stato detto in questa giornata, l'Italia è stato membro, paga la sua quota, riceve, quello che riceve deve essere reinvestito necessariamente ma soprattutto io credo deve essere reinvestito nei territori che sono le istituzioni più vicine a quelle che sono le esigenze dei, dei cittadini poi. E, quindi l'esperienza di Pomezia ci ha consentito di poter eh, realizzare qualche cosa di innovativo nella nostra città, e cioè di aprire e chiudere i cantieri in un tempo stabilito ad costi congrui. Noi addirittura ci siamo resi conto che con le, nostre, con le gare di appalto che abbiamo bandito da due anni e mezzo a questa parte abbiamo realizzato tantissime economie, che significa dei ribassi di gara, e cioè le aziende che hanno partecipato, evidentemente... Eh, Sentendosi libere anche di poter fare un'offerta economica eh, che fosse eh, in ogni caso adeguata, però potevano farle liberamente, ecco, non c'era più la morsa del, di quell'olio che aleggia in, in mafia capitale e quindi abbiamo, siamo riusciti a spuntare anche prezzi più bassi e realizzare altre opere con le economie che abbiamo poi ottenuto. E poi, insomma, lasciatemi dire, quello che è il destino un po' di tutti o quasi i sindaci a 5 stelle che devono ereditare gestioni fallimentari, Pomezia è una delle città più indebitate d'Italia, ehm, seconda forse solo a Torino, comunque tra le più indebitate d'Italia, quindi abbiamo un fardello pesante di 200 milioni di debiti, l ovviamente la, prima, la priorità che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di mettere in sicurezza i conti, fare in modo che non fallisse la città, perché poi le città in passato si indebitavano quanto si, quanto si voleva poi fortunatamente la normativa da un certo punto di vista è cambiata e quindi eh, c'è un limite di rottura che porta poi le, le città al collasso ecco, Pomezzi era molto vicina a quel limite anzi probabilmente era già un passo avanti verso il baratro e noi siamo riusciti a riprenderla per i capelli eh, adottando delle misure di buonsenso quindi andando a tagliare quelle spese improduttive quelle spese inutili che non restituiscono servizi, servizi ai cittadini e quindi abbiamo chiuso le sedi comunali dove pagavamo l'affitto risparmiando 500 milioni di euro l'anno abbiamo abbassato gli stipendi dei dirigenti ma non per punirli, dei dirigenti comunali semplicemente per farli rientrare nell'ambito della legalità perché percepivano indennità superiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali che era un'anomalia, un caso unico in Italia quindi solo facendogli rientrare abbiamo risparmiato 600 mila euro l'anno Abbiamo, ma, eh, rimettendo a gara tutti i servizi, quindi la mensa scolastica, il trasporto scolastico, e eh, soprattutto la, eh, il servizio di nettezza urbana, con le nuove gare abbiamo risparmiato 3 milioni di euro l'anno, eh, ma non rinunciando a qualche cosa nei termini di servizio, bensì incrementando questo livello di servizio, un esempio su tutti il servizio di nettezza urbana la raccolta differenziata noi entro fine anno copriremo tutto il territorio con la raccolta differenziata porta a porta cosa che prima non si faceva e il servizio ci costa un milione di euro in meno rispetto al precedente quindi chi vi dice che la raccolta differenziata costa vi sta dicendo una grandissima fesseria noi addirittura abbiamo risparmiato estendendo la raccolta differenziata e poi abbiamo chiuso un ente inutile un che costava ai nostri concittadini 4 milioni di euro l'anno per non restituirgli alcun servizio e quindi con questa operazione di buonsenso noi abbiamo recuperato una situazione disastrosa e fallimentare e oggi possiamo affrontare serenamente le sfide che eh, l'amministrazione della città ci offre, quindi riusciamo a, ad investire 15 milioni di euro in opere pubbliche, di fondi comunali quindi senza necessità di ricorrere ad altre forme di finanziamento eh, solo quest'anno abbiamo aperto una nuova scuola media, abbiamo realizzato un, un asilo, sta per aprire un nuovo asilo nido, abbiamo ristrutturato otto aule di una uh, scuola storica che erano chiuse da otto anni, quindi abbiamo uh, incrementato il posto per circa 80 bambini e questo ci, ci ha, fatto, ha fatto sì, ecco, le operazioni che abbiamo messo in atto per il contenimento di quelle spese inutili ci hanno dato proprio modo di uh, riversare immediatamente nei confronti dei nostri concittadini elementi positivi concreti e tangibili vi faccio un altro esempio la manutenzione stradale che sta tanto a cuore ai cittadini so anche ai cittadini di Arde ma è un'esigenza un generalizzata perché quello delle buche è un po' l'incubo di ogni sindaco Beh, noi ci siamo resi conto quando ci siamo insediati che la città di Pomezia che è una città di 110 km2, 65.000 abitanti, investiva 250.000 euro l'anno per la manutenzione delle strade, che è una cifra irrisoria, zero. Eh, abbiamo fatto un conto approssimativo, per riasfaltare tutte le strade comunali sarebbero necessari 26 milioni di euro, che è quanto comezza in cassa della sola IMU, quindi sarebbe, significherebbe investire tutta l'IMU nella manutenzione stradale. Noi nel giro di due anni abbiamo più che quadruplicato questo investimento, quindi quest'anno investiremo 1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria delle strade. E questo dà un ritorno immediato anche nel senso di fiducia che hanno i cittadini nei confronti dell'istituzione. Al di là dell'episodio che è stato raccontato da Fabio Massimo, che ovviamente fa piacere quello dell'essere definito incorruttibile, quello di essere una giunta e, e un consiglio comunale di maggioranza di persone onesta, oneste. Ma eh, noi ci siamo resi conto che eh, riuscendo a far percepire ai eh, nostri concittadini che i soldi delle loro tasse vengono spesi, vengono spesi bene, vengono eh, spesi senza sprechi per realizzare opere che iniziano e terminano, allora questo incrementa il livello di fiducia che hanno nelle istituzioni. E solo con questa operazione e senza fare nient'altro, noi abbiamo recuperato un 5% di evasione. Cioè le persone che si sentono più ben disposte a pagare le tasse perché sanno che poi a gestirle ci sarà un'amministrazione onesta e competente e questo è stato fondamentale. E poi insomma, abbiamo avviato tutta una serie di recuperi per incrementare le entrate e ci siamo resi conto che a Pomezia eh, le amministrazioni che ci hanno preceduto facevano costruire i costruttori e poi si dimenticavano di controllare se avevano pagato gli oneri necessari per realizzare queste costruzioni, questi interventi di edilizi che è un'assurdità perché questi, questo tipo di finanziamento va a coprire proprio i fondi necessari per le opere pubbliche e noi con un'operazione di questo tipo oggi riusciamo non solo ad incassare puntualmente ma abbiamo avviato un'azione di recupero per i dieci anni precedenti che non c'era stata e questo ci ha consentito eh, in un paio di anni di recuperare... Uh, un milione e mezzo di risorse preziose che abbiamo potuto reinvestire nel territorio e a proposito di territorio abbiamo avviato alla redazione di un nuovo piano regolatore generale cioè significa pensare la città uh, da un punto di vista molto più alto, quindi guardarla dall'alto e capire da lì ai prossimi anni come si dovrà sviluppare, per noi si deve sviluppare in un senso ovviamente sostenibile il territorio del comune di Comezia è un territorio massacrato dalla speculazione edilizia quindi noi intendiamo privilegiare i recuperi, le ricostruzioni, gli abbattimenti di ricostruzioni, piuttosto che l'utilizzo di nuovo suolo, perché non ce n'è bisogno, abbiamo centinaia di appartamenti sfitti in città. E questo ci ha anche eh, consentito di avviare, eh, e mi ricollego diciamo, all'esempio di Mira, perché anche noi l'abbiamo sperimentato, eh, da poco abbiamo eh, stilato un protocollo d'intesa con l'Università La Sapienza di Roma, proprio per sviluppare delle forme di collaborazione eh, su, pro, per progetti che possono nascere eh, per valorizzare il territorio quindi Pomezia è una città di fondazione e abbiamo inteso tre, tre macro aree quindi recupero e la valorizzazione del nucleo di fondazione il recupero del litorale e il recupero delle aree industriali dismesse e delle periferie quindi con questo tipo di collaborazione vogliamo anche avviare un canale interistituzionale per andare a, a comprendere le potenzialità del territorio e sviluppare forme, eh, forme di crescita e di sviluppo proprio per il territorio cittadino quindi eh, vi lascio semplicemente con il messaggio positivo che dove governa il Movimento 5 Stelle lo fa sì con onestà ma con tantissima competenza, perché poi il, eh, il paragone che facciamo emergere rispetto a chi ci precede è un paragone imbarazzante per chi c'era prima, perché eh, insomma noi riusciamo ad ottenere i risultati nel caso di Comenze anche con quei, quel, po, quelle poche somme che riusciamo a reperire dal bilancio comunale, perché la situazione resta compromessa, ma nonostante questo riusciamo a realizzare tantissime opere. Grazie per l'attenzione. Dopo un intervento come questo vorrei dire soltanto una cosa. Vorrei prendere questo spezzone di video, farlo girare sui social Italia, network, mandarlo anche nelle caselle postali di tutti coloro che hanno avuto il coraggio di dire nelle trasmissioni televisive e in qualsiasi altra tribuna che il Movimento 5 Stelle ha persone oneste ma non competenti. Noi siamo onesti competenti e forse ancora di più competenti proprio perché onesti, perché l'onestà è una precondizione, non basta avere una conoscenza tecnica della materia se poi le mani legate, se poi il clientelismo e il malaffare ti impediscono di fare quello che è la cosa giusta ti impediscono di fare la cosa giusta ti impediscono di perseguire l'interesse dei cittadini io veramente vorrei fare uno spezzone di questo intervento per far vedere a queste persone quante piccole e grandi cose concrete in due anni, due anni e mezzo circa, in due anni e mezzo di amministrazione una squadra di persone competenti e preparate è riuscita a fare nel suo paese cambiando drasticamente e completamente la qualità della vita dei cittadini e la percezione anche di quello che è un'istituzione nei confronti appunto del popolo che rappresenta. Grazie di vero cuore Fabio, grazie di vero cuore anche a Nicola, ad Alvisi e a tutto il gruppo di Mira anche perché quello che ho detto per la città di Pomersia vale assolutamente allo stesso modo per il vostro comune segno che il Movimento 5 Stelle nella sua rivoluzione civile, civica all'interno di questo paese sta cominciando sempre di più a lasciare il segno e questo il vostro esempio è veramente un incoraggiamento per tutti gli altri meetup d'Italia e' uno sprone appunto, per raggiungere l'obiettivo e dimostrare con i fatti che cambiare completamente il volto di un territorio si può, basta volerlo veramente e non perseguire altri interessi. Grazie di vero cuore.